Sì, grazie Presidente per la parola, intanto buon pomeriggio a tutti. E noi questa delibera l'abbiamo discussa in Commissione Ambiente tempo fa, e c'è da dire che eh, sin da prima insomma, della discussione di questo dispositivo nella Commissione Ambiente, insieme alla Commissione Scuola, perciò insieme alla mia collega Zotta, e noi sin da prima con l'Assessorato all'ambiente, perciò con la nostra Assessora Pinuccia Montanari e con gli uffici del Dipartimento Ambiente abbiamo elaborato e eh, costituito diciamo, ecco, questo gruppo di lavoro per eh, migliorare implementare quello che era prima il regolamento sugli orti urbani. Questo è stato fatto insieme ai cittadini, insieme alle associazioni che si sono adoperate comunque nel tempo e negli anni per la cura la gestione e la manutenzione degli orti urbani, perciò noi abbiamo ritenuto importante e fondamentale aumentare e comunque migliorare quello che prima era un dispositivo forse dal punto di vista delle, eh, diciamo delle competenze o comunque anche eh, dei permessi che Roma Capitale dà appunto, ai soggetti che... Eh, hanno poi l'obbligo e la possibilità di gestire un orto urbano chiaramente di snellire queste, queste pratiche, perciò noi abbiamo ritenuto sia dal punto di vista procedurale amministrativo che anche dal punto di vista tecnico migliorare questo dispositivo, cioè il regolamento degli orti urbani chiaramente eh, all'interno abbiamo cercato anche di inserire una parte sul gli orti didattici, perciò non vogliamo dividere e scindere eh, le due eh, competenze o comunque eh, le due aree di, eh, di interesse, perciò gli orti didattici sono eh, inclusi all'interno quella che è la visione della cura, della gestione dell'orto urbano, questo perché non vogliamo eh, creare una confusione dal punto di vista delle procedure, dal punto di vista anche delle competenze e anche dal punto di vista della cura, perciò sicuramente il regolamento attuale degli orti urbani, ricordiamo un dispositivo che è ormai arrivato a compimento della eh, sua struttura, perciò un lavoro che è stato terminato con successo e sappiamo anche che gli uffici hanno elaborato la delibera che Presto approderà in commissione ambiente e successivamente in Aula. Sicuramente eh, darà la possibilità a tutti i cittadini, a tutti i ragazzi, a tutte le scuole, di poter usufruire di un dispositivo eh, che dal punto di vista tecnico e procedurale è migliorato, eh, con chiaramente eh, grande, grande sostanza. questo soprattutto grazie anche al lavoro dell'assessorato, eh, dell perciò dell'assessore Penulcio Montanari, del, eh, del suo eh, assistente Vitaliano Biondi, un architetto paesaggista della Commissione Ambiente, che eh, si è autoperata insieme ai cittadini e alle associazioni per dare vita e luce a questo regolamento. Noi chiaramente oggi siamo qui per esprimere un parere e dal nostro punto di vista, ripeto, è un dispositivo che viene in ritardo perché... Questa amministrazione già ha svolto il suo dovere. Grazie.